eccoci tornati in un nuovo video perché eh, sono finite le vacanze eh, penso anche per voi magari qualcuno andrà verso settembre ma diciamo che le vacanze sono finite eh, spero che almeno eh, abbiate fatto delle buone vacanze almeno un giorno di mare almeno un giorno di montagna se mi piace la montagna ma io sono stato in sicilia un luogo veramente meraviglioso per quanto riguarda luoghi eh, cultura spiagge quant'altro eh, diciamo ci siamo molto divertiti e mh, non parlando del cibo perché veramente abbiamo mangiato come mai ma non poteva mancare questa chicca prima delle vacanze mi sono fatto arrivare questa parliamo della insta 360 x2 sì, l'ho comprata per andare in vacanza per fare dei video un po diversi dal normale con il solito smartphone con la macchina fotografica che ho qui davanti perché chiaramente la macchina fotografica è molto importante da portare in viaggio se non avete una compatta o una mirrorless dovete adattarvi a usare il vostro smartphone però questa insta 360 ve la faccio vedere subito eccola qua è davvero piccolissima cosa fa questa macchina fotografica eh, molto compatta perché è davvero piccola registra video in una qualità eccezionale video in 5,7k nonché ha questa chicca di avere doppia camera una davanti e una dietro ma non come gli smartphone che puoi spicciare la camera avanti e dietro, ma lei registra in 60. L'abbiamo visto in altri video, molti l'hanno recensita perché questa più o meno è uscita 10 mesi fa, però io l'ho comprata perché mi ha veramente sbalordito. Ha davvero una grande capacità di registrazione, registra in grandangolare, ultra grandangolare, non diciamo grandangolare perché questa è un'offesa a questa action cam perché non sappiamo come denominarla, action cam, camera, eh, macchina fotografica, ma fa un po' di tutto questa macchina, registra anche le video in diretta, le video in diretta, i video in diretta, possiamo anche registrare eh, praticamente guardandoci in questa maniera, sì molto molto interessante, è davvero maneggevole perché questa la potete mettere in tasca, la potete mettere nella vostra borsetta ed è davvero davvero comoda da portare in giro in vacanza dovunque voi andiate abbiamo un mini uh, display davanti dove possiamo praticamente anche touchscreen possiamo muovere il nostro video perché noi possiamo vedere in 360 gradi non dimentichiamo questa cosa che possiamo vedere in 360 gradi. Che cosa significa? Voi adesso magari vi metto una clip dove vi faccio vedere un po' quello che ho fatto in vacanza, sono andato sui quad, sono andato nell'Etna a vedere il vulcano non siamo riusciti a fare granché perché praticamente i boschi erano tutti in fiamme quindi abbiamo dovuto un attimo stare un po' alla larga, meno male che ci hanno diciamo guidati nel percorso e come vedete, ha un video veramente stabilizzatissimo. È davvero una cosa incredibile perché la stabilizzazione che ha questa, questa macchinetta qui eh, è davvero straordinaria. Siamo andati sui quad sopra rocce, dentro l'acqua, nei fiumi, attraverso la montagna, in mezzo ai boschi e non si muoveva. Questa è stata una vera scoperta perché è davvero stabilizzatissima. Ha molte funzioni, tantissime funzioni, di cui io non, non riesco adesso a, a elencarvele tutte. però possiamo fare dei video praticamente in verticale, in orizzontale. Possiamo eh, fare i time lapse, possiamo fare i bullet time, che bullet time significa che riescono a, con un aggeggio roteante, che riescono, magari vi faccio vedere una clip dove si vede appunto roteare questo schermo e mantiene una stabilizzazione fantastica perché vi riprende a voi e non vede eh, quello che state roteando possiamo fare anche le foto perché lei scatta foto in 18 megapixel ha anche una bella risoluzione praticamente possiamo anche avere un ultra grandangolare con la nostra foto ma vediamo un attimo come si eh, funziona, io premendo il tastino di lato all'accensione lo teniamo premuto, lei si accende e praticamente vediamo se vi riesco a far vedere, ve lo faccio vedere un po' più eh, da vicino, ecco come vedete noi adesso ci stiamo vedendo, praticamente ci vediamo qui e noi cliccando qui possiamo andare a cambiare a cambiare la camera, adesso non riesco ok possiamo andare a cambiare la camera, vedete che vediamo eh, tutto il nostro schermo, pc, nostra postazione possiamo anche modificare eh, i video vedendo in 360 gradi, infatti cliccando su qua vedete 150, non so se si vede andiamo praticamente a cambiare la modalità infatti io vediamo se riesco così lo faccio vedere un po' meglio riesco a muovere il video e a vedere la mia camera a 360 gradi infatti adesso guardate un po' come ci vediamo io sto guardando nella camera vedete qua eccoci e possiamo vedere praticamente tutto Le registra praticamente in 360 gradi e noi dopo in post produzione con l'applicazione che ci verrà fornita attraverso lo smartphone attraverso il computer possiamo andare a editare il nostro video quindi stiamo facendo qualcosa non dobbiamo più preoccuparci di dove dobbiamo puntare la nostra camera perché noi in post produzione possiamo cambiare letteralmente l'angolazione eh, stiamo guidando stiamo andando avanti eh, succede qualche cosa che noi non ci accorgiamo e lo vediamo nel video possiamo spostare l'immagine davvero fantastico infatti come vi ho fatto vedere prima nel quad possiamo eh, cambiare l'angolazione come vedete eh, tutto in fiamme si sta vedendo veramente è stato eccezionale ma eccezionale mh, per dire perché è davvero un peccato vedere la Sicilia così bruciata dal, dai fuochi probabilmente dolosi non si sa mettiamo sempre il dubbio diciamo che essendo che l'etna eh, sta eruttando in questo momento è in attività probabilmente il calore ha generato questi questi fuochi ma vediamo speriamo che sia così fatto molto caldo 49 gradi abbiamo, ci siamo trovati da catania in quel giorno del picco massimo a 49 gradi stavamo praticamente svenendo ma io vorrei farvi vedere un po' più in dettaglio come funziona questa camera e magari in un prossimo video vedremo alcune funzioni molto più in dettaglio. Ma possiamo fare dei vlog con questa camera e vedere se ne vale la pena poterci registrare senza portarci la macchina fotografica. Vediamo come funziona. Volendo possiamo anche metterla nei nostri droni perché lei ha un praticamente qua ha un attacco per uh, collegarla a un manubrio di bicicletta, a un drone a un selfie stick, bene sì perché il selfie stick è in, non è in dotazione ma possiamo comprarlo veramente a pochi euro infatti io vi lascio il link in descrizione di questa uh, Insta360 su Amazon se volete acquistarla a un prezzo molto minore molto minore speriamo che ci sia l'offerta lo potete trovare su Banggood, io vi lascio anche il link in descrizione e vi lascio il link anche di questo uh, selfie stick di in particolare questo selfie stick ma selfie stick no non è un selfie stick perché praticamente noi uh, andandolo ad aprire si può estendere davvero lungo è eh, un metro e mezzo ma la particolarità di questo stick è che eh, praticamente è invisibile lei riesce attraverso un software speciale che ha all'interno riesce a eliminare questo bastone quindi voi quando tenete in mano tenete in mano, tenete nel bastone così collegato questa camera così anche in alto lei non rileva più il bastone quindi è come se volaste aveste un drone a portata di mano dovunque perché un metro e mezzo è molto diciamo in, molto più in alto di voi <ride> quindi è molto molto interessante eh, vedremo in altri video comunque la vedremo in azione perché la proveremo sul drone la proveremo eh, in, altri, in altre circostanze e non vi resta che seguirmi nel mio canale trovate molti video con molta tecnologia e questa qui è una vera chicca quindi la mettiamo, la mettiamo qui più avanti riusciremo a fare qualche diretta eh, con questa questa con questa con quest action cam non so come definirla ancora sto, sto cercando di scoprirla sto scoprendo tutte le sue funzioni perché ne ha davvero tantissime e ogni volta che la prendo e provo a paccioccarci scopro tantissime cose nuove eh, ha una batteria che tiene veramente tantissimo io sono andato in quad e praticamente la batteria ha tenuto eh, 8 ore eh, non chiaramente un video di 8 ore di fila perché mh, registra davvero in un, con grandi dimensioni dato che registra anche in 5k volendo possiamo cambiare anche in 4k in full hd ma la risoluzione Va a diminuire quindi 8 ore senza caricare facendo dei de video di 10 minuti, 6 minuti, così per 8 ore di seguito non si è scaricata. Ma la cosa bella è che qua lateralmente possiamo aprire il coperchietto e ci troviamo una USB-C, dove possiamo andarla a caricare con un power bank. Magari eh, dopo aver fatto un video non ci serve più per magari una mezz'oretta, mettiamo il power bank, lo mettiamo nello zaino e così l'avete caricata si carica quindi è molto molto comoda poi si richiude il coperchietto qua abbiamo la batteria che eh, basta semplicemente tirare le linguette esce fuori la batteria diciamo che è quasi tutta batteria all'interno troviamo la sd la troviamo qua all'interno da dover sfilare e reinserire mi raccomando quando andate ad aprire questi coperchietti Chiudete bene perché è molto importante chiuderla perché lei è anche subacquea, eh, può andare sott'acqua eh, fino a un massimo di 10 metri perché dopo i 10 metri ha bisogno di una eh, cover per subacquea in modo che la protegga perché la pressione dell'acqua è molto molto più forte sotto i 10, 10 metri io l'ho provata infatti eh, sono andato anche sott'acqua e vi lascio anche il video come vedete qua ho visto anche un po di barriera corallina con molti molti pesci polpi e cose varie e che devo dire davvero davvero molto completa quindi nei, nei prossimi video magari possiamo anche vedere alcune funzioni di questa eh, bellissima action cam e chi lo sa magari fatemi sapere nei commenti se voi ce l'avete o preferite qualche altro genere di action cam scrivetemi nei commenti e mi raccomando lasciate un mi piace così supportiamo il nostro canale e eh, ovviamente iscrivetevi eh, qua sotto entrate a far parte della troupe dei Gopippo perché eh, qua la tecnologia è una cosa eccezionale anche se in vacanza io ho fatto uno stop dalla tecnologia, non ho più guardato social, non ho più guardato niente perché volevo veramente godermi la vacanza. Quindi la tecnologia è bella ma quando siamo in vacanza è bello goderci la vacanza, non stare sempre dietro alla tecnologia. Ovviamente l'ho utilizzata per fare video e cose varie però è sempre bello godersi la propria vacanza, la propria vita. Mi raccomando quindi iscrivetevi al canale se se vi fa piacere, così sosteniamo questo canale. E vabbè, ci vediamo alla prossima. E rimanete sintonizzati, non mancate. Ciao!